Lei giustamente ha detto che nella nostra società è aumentata la tracciabilità del cittadino sì. attraverso varie, varie fonti, internet, cellulari, quindi come può la politica, un partito politico in vista di una campagna elettorale gestire questa mole di informazioni che lo statistico fornisce? Lei ha parlato anche di progettazione proprio politica. Sì, credo che innanzitutto debba partire da lì, nella fase di progettazione eh, politica che deve utilizzare informazioni eh, legate a, a, ai bisogni latenti, alle idee soffuse delle persone. C'è una prima fase di progettazione, una fase di monitoraggio eh, durante la proposizione di di quello che viene progettato e poi la terza fase è quella della comunicazione, più o meno come un servizio sostanzialmente. No? E, mh, credo che la politica possa utilizzarlo come appunto eh, l'ha utilizzato Obama, contestualizzando, il problema della contestualizzazione è forte perché va contestualizzato alle leggi elettorali esistenti, alle possibilità esistenti ovviamente, però deve essere utilizzato seppur in minima maniera, quantomeno nella fase di progettazione, capire di cosa ha bisogno la gente, cosa sta pensando la gente. È un elemento fondamentale perché oggi eh, faccio l'esempio della sinistra storica di questo paese: c'era la diffusione del quotidiano La Domenica dell'Unità la mattina, la domenica mattina. quello era un elemento di contatto con la gente che permetteva la, di capire poi quali fossero i bisogni veri. C'era la, la sezione politica, la sezione del partito, no? in cui ci scambiava opinioni. Oggi non c'è più. E allora o i politici. Eh, eh, partono da un'idea di attenzione ai bisogni della gente, sollecitando ovviamente l'espressione di tutto e anche raccogliendo informazioni da quello che noi naturalmente eh, raccontiamo di noi stessi eh, sui social, ma non solo sui social. Quando lasciamo un giudizio sulla cotoletta di pollo, ad esempio, no? che abbiamo appena mangiato, eh, potremmo esprimere un giudizio in realtà più ampio sulle politiche alimentari del paese. Eh? Cioè devi saper cogliere... Il problema è la trasposizione in politica dei segnali che possono arrivare da tutto questo. L'esempio della, della cotoletta è, è molto classico, cioè tu analizzando tanti giudizi su come la gente oggi consuma il pollo, un, una, un prodotto banale, potessi cercare di capire come stanno cambiando le abitudini alimentari e quindi i bisogni di attenzione all'alimentazione e da lì propone una campagna politica dove un pezzetto di quella campagna è legata a mangiare meglio, è l'esempio di Obama ad esempio in questo senso, la prima elezione di Obama è stata legata ad esempio al voler cambiare le abitudini alimentari degli americani eh, perché gli americani mangiano male, sono troppo grassi, bisogna migliorare la vita e questi sono temi legati alla sostenibilità ad esempio, una roba molto importante che richiama una progettazione di lungo periodo, quindi questo che ho fatto è solo un esempio e il è la trasposizione in azioni e in proposizioni di tutte quelle informazioni. Oggi gli strumenti ce li abbiamo tutti noi, tutti, tutti.